Ora, eh, qui praticamente abbiamo una differenziazione tra cappe aspiranti e K chimica aspirante. Allora, di base la K chimica è una K aspirante, che però l'ho differenziata giusto per farvele capire. Cioè la K da cucina, come diceva prima Domenico, non so, di stiamo parlando di qualcosa. La K, chimica è una K, la K scusate, da cucina è una K aspirante. A volte dicono che hanno i carboni attivi, in realtà è una bugia perché il carbonio attivo che loro dicono sono quelle maglie metalliche che non sono veramente carboni attivi e sono solo delle maglie metalliche che bloccano eh, quelle che sono le, le superfici e dall'altra parte abbiamo le cappe chimiche aspiranti che abbiamo visto prima. Quindi la K aspirante, quindi quelle che voi vedete come banchi aspirati, K aspiranti, io le chiamo così, non sono però dispositivi di protezione collettiva. Cioè, quello che dovete capire che è fondamentale è la differenziazione tra una è un DPC e l'altra non è un DPC. Quindi, se mi vedo, come avevamo visto prima la foto, che non ci sono delle paratie laterali, cioè c'è solo un'aspirazione che sia solo dal basso o solo dall'alto cioè c'è qualcosa che non mi dà la possibilità di contenere i vapori in una determinata area, è molto probabile che non sia un DPC.